questo è ufficialmente il primo video dal ritorno in maniera stabile su youtube perché prima me l'avevano restituito poi me l'hanno ritolto per un altro weekend quindi è stato un, um, un caos di emozioni per due settimane due settimane in cui essenzialmente mi sembra di non aver veramente vissuto come se la mia vita mi fosse stata messa in pausa e vabbè tutto risolto non ne parliamo più andiamo avanti questo è un weekend o un vlog molto particolare perché, molto particolare, capirete la particolarità, ma è, praticamente è um, sono da sola. Jimmy è andato a Prato per il compleanno di sua sorella e ci ha giunto un weekend lungo a Vienna con i suoi amici. Sono riusciti a incontrarsi, quindi tutti e tre sono andati, yuppidoo, e quindi sono da sola e vi dico che è molto particolare perché ho realizzato che io eh, non sono da sola da anni se non magari un viaggio di lavoro ok dove sono in viaggio da sola però c'erano anni che non stavo da sola per più di due o tre notti a casa e cioè sono troppo felice non, non, non prendetemi non sbagliato, cioè non è che sono felice di stare senza Jimmy, ovviamente mi manca però sono felice di avere mio, i miei tempi i miei spazi da sola, cioè posso dire che sto bene da sola senza far pensare che ci sia qualche problema con Jimmy cioè anche quando ne ho parlato un po' eh, su, su Instagram di questa cosa, qualcuno mi ha detto, ah ma allora si vede che non stai bene con la persona, no no um, c'è una differenza, cioè, io e Jimmy stiamo insieme 24 ore su 24 quindi ogni tanto stare da soli è solo che positivo e vi giuro io vengo anni fa da una situazione in cui io non potevo e non volevo stare da sola perché nel momento in cui io stavo da sola ricadevo nelle abbuffate, cioè fisso io mi trovavo da sola di anche solo 10 minuti un tempo ma abuffavo perché avevo paura di rimanere sola sentivo la solitudine mi sentivo abbandonata era un periodo veramente veramente difficile e infatti io per anni ho fatto di tutto per rimanere sempre in compagnia di qualcuno perché avevo paura di rimanere da sola avevo paura di me stessa e di affrontarmi e poi eh, diciamo che il primo breakthrough l'ho avuto a Piacenza dove ero da sola però eh, lì appunto ho avuto tante ricadute anche a Piacenza però eh, piano piano ce la facevo e ce l'ho fatta e sono arrivata a un punto oggi della mia vita in cui da sola dico oh, che meraviglia tanto che sono da sola da mercoledì, no martedì e giuro, la prima cosa che ho fatto è stato a chiudere tutto: ho detto io non riesco più di qua dopo due minuti ero fuori a fare aperitivo con una mia amica, ma dettagli perché, cioè è bello quando arrivi a un punto della tua vita in cui riesci a godere della tua compagnia e stare bene da sola e cercare anche gli altri. Un equilibrio, no? Quindi sono molto molto contenta e ho proprio questo spirito positivo. Uh, in realtà non sono stata molto da sola perché martedì pomeriggio che Jimmy è andato via Ho alla fine sono stata con la mia amica ieri la Vale è stata qui tutto il giorno perché stiamo lavorando su tantissime cose tantissime novità di Bloomwell sono state tantissime novità in questi mesi tra cui i podcast, i weekly menu, tantissime nuove offerte quindi sono super super esaltata, felice stiamo lavorando tantissimo e poi oggi è effettivamente il primo giorno in cui sono da sola questo per dirvi in questo vlog sarò da sola eh, oggi è la fine di giovedì quindi ho ancora due giorni e mezzo e eh, basta ho finito di lavorare perché appunto sono stata super produttiva sono le 6 e 20, 6 e mezza, e ho già finito quindi siccome questa mattina non ho fatto la passeggiata perché ho delle call molto presto direi che è tempo di andare a fare una bella passeggiata andare a fare un po' di spesa all'S lunga, cena, coccole io e l'una <ride> da sola <ride> mi autococcolo, ah in realtà si sì, mi dovrei fare le unghie quindi mi potrei autococcolare, mi dovrei anche lavare i capelli quindi decisamente autococcole e l'una va bene, gliele faccio anche a lei e basta quindi passiamo insieme questi giorni di solitudine felice e spensierata stare bene con se stessi in compagnia di se stessi è una delle conquiste più grandi che possiamo fare e ne sono veramente veramente convinta Tornata a casa dalla passeggiata vi ho fatto vedere la spesa che è essenzialmente eh, stata a procrastinarmi la cena <ride> boh, ho deciso cosa mangiare lì per lì e quindi questa sera salmone che è... mi tratto bene raga royal eh, zucchine che ho già in frigo un pochino di fiocchi di latte e couscous il salmone lo cuocio a bassa temperatura <ride> royal level 2 però cioè sembra una cottura assurda, tipo da ristorante, in realtà è veramente veramente facile perché basta avere il macchinario, il chiamato runner, infili il runner nell'acqua, immetti il salmone dentro un sacchetto, dovrebbe essere, cioè idealmente sarebbe sottovuoto, però fare il sottovuoto è un po' uno sbatti, quindi io lo faccio un po' raffazzonato, cioè lo metto in un sacchetto e tolgo l'aria. Vabbè, sapete che io ho sempre un po' di disagio e ehm, vado da solo, cioè vado da solo, 25 minuti ed è pronto, non fa odori, viene buonissimo perché eh, mantiene tutto il sapore dentro, ah, dentro il sacchetto ci metto un po' di spezie, aromi, erbette e basta, quindi io ora carico su tutto, metto su tutto e vado a farmi la doccia nel frattempo. Yes. Uscita dalla doccia, qua è quasi tutto pronto. Qui mancano 10 minuti. Però, madonna, così veloce ho fatto. Mm. Ciao, eh. Luna! Siamo io e te questo week, questi giorni. Sei contenta? Hai già mangiato, Luna? Mm. Secondo me sa che sono da sola e può fare leva sul mio buon cuore. Hai già appena mangiato, amore mio... Eh, Non so che dire. No. Meow... No. Eh, papà. Guerra ora. Una guerra. Quando è pronto, suona. Io tiro fuori, cotto, zero odori e lo, lo verso nel piatto. Essenzialmente. La cosa più facile del mondo. E quindi, cena di questa sera, salmone, zucchine... Couscous e un po' di fiocchi di latte che avevo già in frigo in realtà non che li ho comprato E basta, io preparo sempre un po' tutto eh, in quantità un, pochino un po' più grandi Ma in realtà, cioè, non lo so, mh, anche delle zucchine ne sono avanzate nella padella Se mi va le mangio, il couscous, se mi va tutto lo mangio Se ne avanza un po' lo metto in una scatolina e metto via Ah e volevo far vedere la cottura Cioè si taglia con un grissino Perfetto Cioè Raga la svolta La svolta Sono molto fiera di questa cena <ride> Si è cotta da sola Buona serata a tutti Ci vediamo domani No, che fusa, dove vai? Che Allora, ho un pochino di cose da dirvi. Iniziamo con... Voi sapete che da un bel po' ormai, pochi mesi prima del covid essenzialmente, ho incominciato ad approcciarmi al mondo del movimento. Quindi sempre di più... Ho abbinato ai miei allenamenti in palestra in sala pesi o comunque con i carichi movimenti del corpo sempre più fluidi e dove imparavo piano piano a muovermi a corpo libero che non è un po' quella che è la concezione di ora ma no, corpo libero sì gli stessi esercizi che si fanno con i pesi senza pesi più veloci quindi il corpo libero è sempre un po' associato anche a attività cardio in realtà sapersi allenare a corpo libero eh, non è cardio ma sono eh, isometrie movimento del corpo controllo, tensioni costanti, insomma si lavora tantissimo e non per forza cardio e eh, insomma durante il covid ho sviluppato queste mie personale con consapevolezza e poi una volta più o meno terminato eh, ho deciso di voler approfondire e ho frequentato un'accademia qua a Milano. Eh, è stato molto interessante come percorso, non vi ne ho mai troppo parlato perché eh, ho imparato tanto, però di per sé era più una cosa di formazione, cioè... Mh, davano un attestato di partecipazione nonostante il costo, il costo bello costoso però più di un attestato di partecipazione non ho avuto quindi in realtà ho imparato tantissimo perché nel mio programma di allenamento ho messo insieme tante cose che ho appreso tante cose che già sapevo creando quello che per me è l'approccio all'allenamento ideale ed è quello che poi propongo alle ragazze eh, di bloomwell però Ora andando avanti nel tempo eh, sentivo che mi mancava comunque qualcosa o più che altro vorrei anche una certificazione in questo ambito oltre a quelle da personal trainer che già possiedo. Quindi um, mi sono iscritta e ora mi sto abilitando per diventare una trainer di Animal Flow. Ci sono diversi livelli, ovviamente inizio dal livello 1 e ho seguito il workshop e ora sono in fase di studio perché c'è un esame da fare a fine ed è devastante, cioè veramente veramente pesantissimo perché Ecco, una, una, di, una semplice differenza fra il corso che ho fatto e questo è la tecnicità del movimento. Cioè, prima era da una posizione di quad, girati e vai in crab. Ok, come lo fai non importa, cioè, ci devi arrivare. Invece qui devi ricordarti ogni singolo pezzettino, stacca gli arti insieme, sali con il tallone, gira, poggia insieme, cioè... È molto più tecnico, molto più difficile e poi quando all'esame vanno a valutare, guardano, noi dobbiamo mandare un video, loro guardano frame by frame se fai ogni singola cosa, il collo, il piede, la, lo sguardo, la mano, quindi sarà veramente difficile quindi devo studiare tanto quindi ora sono in fase di studio e lo faccio nei momenti in cui essenzialmente non registro oppure faccio un giorno registrazioni e oggi è un giorno in cui non registro per bloomwell ma ho deciso che adesso mi metto a fare un po di pratica quindi facciamo un po di backstage C'è l'app che sta per esplodere, adoro, adoro profondamente. Pranzo, ti prego. Mangiamo, Silvia. Mangiamo allora. Non ho registrato il pranzo, ma ho mangiato una cosa molto, molto simile a questa che avevo filmato per Instagram con il couscous avanzato da ieri sera delle verdure, in realtà io non ho utilizzato questa volta i broccoli perché essenzialmente non ci sono più e ho usato del radicchio e um, i legumi, sono legumi secchi, questi sono fagioli di soia e eh, mung eh, io ho preso quelli di mung e praticamente li avevo tirati fuori ieri sera e li ho cotti in 10 minuti in pentola a pressione adoro profondamente e poi sopra della tahin, that's it. questo è stato il mio pranzo Da, eh, lavoro call, eccetera faccio merenda io non, non faccio sempre merenda ogni giorno uh, in realtà dipende soprattutto dipende da che cosa ho a disposizione cioè se non ho niente che mi attira per merenda tendenzialmente non mi va ma l'altro giorno siccome avevo delle banane che stavano stavano andando in decomposizione erano veramente tutte tutte nere ho oh, eh, fatto il mio amatissimo e rifattissimo perché eh, l'avete fatto veramente in tantissimi in questi anni. Banana Bread. Yes! Yes! Ah, troppo felice, l'ho rifatto e quindi che fai? <ride> e ti fa venire voglia. Cioè, se ce l'hai, che fai? Non lo mangi? Sì, quindi sì. Ora banana Bread Parfait Prendo il mio banana Bread che conservo in frigo, quindi se lo tiro fuori meglio, visto che... Altrimenti poi è troppo freddo e non sa di niente Taglio delle fette di banana bread Le metto in una ciotola Alterno degli strati di yogurt E burro di frutta secca Io mandorle Perché io amo il burro di mandorle Basta, that's it, banana bread parfait Hashtag gusto terra ah! Mi esalto veramente per poco Molto poco sembra quando fai il pandoro a fettine ci metti dentro la cosa di mascarpone uguale oggi pomeriggio ho terminato di lavorare stavo per ributtarmi e continuare a lavorare perché la vita di imprenditore o libero professionista ti dà tanto, ti dà tantissima libertà però... Toglie anche molto perché devi veramente diventare bravo a gestirti l'equilibrio tra lavoro e vita. E devo dire che in quest'ultimo periodo non sono assolutamente brava perché Bloomwell richiede tantissimo impegno, tantissimo tempo. Sono felicissima di farlo però sono stati mesi in cui veramente mi sono sentita con l'acqua alla gola ed è probabilmente per un mio limite dovevo imparare a organizzarmi meglio, essere più efficiente e più efficace, cosa che mi sembra di aver acquisito in questi tre giorni perché eh, sono tre giorni che termino le mie cose alle 6 e dico, ma io ho fatto, cioè le altre cose poi le faccio domani, eh, non so, vabbè, quindi mi sto per buttare sul lavoro e poi ho detto no, basta, chiudo tutto e ho detto vado a fare una passeggiata, però... <ride> basta passeggiare cioè in realtà io non avevo voglia di andare a fare una passeggiata io volevo stare fuori e in realtà volevo leggere e poi mi sono ricordata cioè, mi sembra assurdo che abbiamo un piccolo cortile qua davanti con un giardinetto e le sedie e quindi potevo stare fuori a leggere un genio quindi sono uscita è passato molto carino perché è venuta una ragazza qua nostra vicina e qui siamo tutti un po' cioè amici no? perché Uh, è un ambiente molto particolare, queste case terra cielo, dove il corridoio, il, il cortile è condiviso, quindi è un bel vicinato insomma, non è il tipico vicinato milanese e quindi ci siamo messi a chiacchierare, è stato veramente molto bello e ora è l'ora di cena, sono le 8 un quarto e iniziamo a preparare una delle mie cene preferite io adoro profondamente sono i fagottini di pasta fillo ve li ho fatti vedere eh, in versione vegana quindi frullando il tofu con le verdure creando questa crema e poi farcendo i fagottini ma questa sera li farò utilizzando la spalmabile quindi tipo filadelfia noi questa qua la prendiamo all'Idol, ha degli ottimi valori nutrizionali eh, ricca in proteine quindi mi costituisce la fonte proteica per questa cena anche se penso di fare degli edamame a parte perché io amo gli edamame, sono una droga e non riesco a non mangiarli quindi eh, farò un pochino di edamame a parte e eh, faccio i fagottini con la rucola secondo me è, tipo, buonissimi quindi iniziamo l'assemblaggio perché altro non è perché ho fame No! Uh, saranno un po' spicy. <ride>